Buonasera a tutti, siamo alla seconda serata ed ultima del corso Python ed è il penultimo evento che faremo in questa stagione 2016-2017 a Lug. Il prossimo evento sarà a giugno, tenetevi liberi teoricamente tra il 14 e il 21 giugno, poi vi manderemo la data precisa perché ci sarà l'ultima serata che è la serata dedicata a Git. Sarà un corso breve in cui vedremo un po' di funzionalità eccetera. Allora, la serata di oggi sarà sull'ecosistema di Python e con gli usi specifici, quindi quelli che la volta scorsa hanno visto che magari si sono annoiati un po' di più perché sapevano le basi di un linguaggio di programmazione, questa sera potranno capire in cosa Python può servire e per cosa appunto è meglio usarlo e cose varie. Chi non c'è stato e non ha ancora idea di come programmare, potrà almeno vedere per cosa può essere utile. Mm -hmm. Detto questo, la serata di Git sarà ancora aperta ai suoi soci, se avete domande, cose da, da chiedermi venite dopo da me, per adesso lascio parlare a Enrico Bacis che terrà la seconda serata del corso di Python. Yeah. Ok, allora, eh, ciao a tutti, quindi appunto come ha detto anche Irene, oggi vediamo alcuni, cioè alcune cose più in dettaglio del, del linguaggio di programmazione. Sì. Si può aprire un po' il finestre, è tipo. È bellissimo. È. bellissimo. <ride> e, uh, e poi un po' l'ecosistema di Python, quindi come scaricare librerie aggiuntive e così via. Allora, partiamo da dove ci eravamo lasciati l'altra volta, quella, quella parte che non avevo fatto perché giustamente erano già tipo le 11, quindi eh, siamo andati eh, dritti eh, alla fine. Allora, eh, Python ha un sistema di eccezioni come, come Java, si distingue tra, tra errori e eccezioni perché gli errori sono quelli generalmente sintattici. le eccezioni invece sono casi speciali come, come vediamo fra un attimo. Comunque una cosa che è diversa rispetto a quello a cui magari siete abituati venendo dal da mondo Java, è che essendo che Python è interpretato e dinamicamente tipato, di errori ne vedrete un po' a runtime, quindi non a compile time, perché se per caso fate eh, a uguale a 5, b uguale a una stringa e li sommate, lui non, non ha una fase di compilazione, Java, C questi altri, durante la fase di compilazione mi direbbero che eh, è qualcosa che non va, vale. non puoi sommare due, questi due tipi di variabili perché non so come fare. Python, cioè il mio IDE, quello che fa è salvare il file, poi è l'interprete che quando passa di lì interpreta quella riga e solleva se c'è un'eccezione. Quindi tutti gli, tutti gli errori e le eccezioni sono, sono posticipati a runtime, compresi errori sintattici e quindi solo se viene eseguito il codice che produce quegli errori, se io ho una, una funzione che è sbagliata, che è somma una stringa, un intero, ma non la chiamo mai, dentro il mio file può esistere tranquillamente, quindi in python è anche molto spesso, cioè, mh, cioè python molto spesso si usa facendo test su tutto il codice, cioè, se ci siete abituati a fare il vostro programma e funziona alla fine, in Python e in altri linguaggi si fa, generalmente quello che si chiama test-driven-development, quindi uno sviluppa il test che verifica che il suo programma funziona, però non è qualcosa che, che vedremo oggi. Quindi gli errori sono quelli di sintassi, quando l'interprete non capisce che cosa voi gli state dicendo, ok? Se io eseguo questa cosa, diciamo while, return, print. Lui non ha idea di cosa io gli abbia scritto e quindi mi dà una, un syntax error. Sono i più comuni da, da commettere quando, quando si sta imparando il linguaggio, e, uh, e basta. Questo è tutto quello che c'è da dire su, sugli errori di sintassi. Le eccezioni sono qualcosa di diverso. Se avete già visto un linguaggio che ha le eccezioni, lo sapete già. Rappresentano eh, delle situazioni eccezionali, come dice la, la parola stessa. Eh, quindi una divisione di due numeri in generale non dovrebbe essere un problema però se io divido per 0 eh, giustamente eh, è un caso eccezionale perché non sa quanto fa questo risultato e quindi mi solleva un'eccezione oppure se, apriamo, se leggiamo un file che non esiste se eh, lo eliminiamo mentre lo stiamo leggendo qualsiasi cosa va a sollevare un'eccezione e io nel mio codice devo anche eh, insomma, ripararmi da, da queste eccezioni quindi cioè, qualsiasi cosa che non è prevista da, da chi ha scritto il, il programma eh, vedete qua c'è appunto l'esempio che si faceva prima io ho questa funzione che divide un numero per zero utilissima. e uh, fin quando io la compilo non, lui non, uh, non dà eccezione perché non ha un problema per lui il problema è quando vado a eseguire questa funzione quindi io chiamo quella funzione L'interprete passa di lì, esegue questa operazione, e questa operazione è quella che mi restituisce l'eccezione. Come si fa a, a verificare questi casi, questi casi particolari e ripararci? In, in Java, se avete già usato, c'è try e poi c'è catch, che vuol dire becca questo tipo di eccezione qua non ho cambiato nome, si chiama except, ma, ma fa la stessa cosa. C'è tutta una gerarchia delle, delle eccezioni, cioè diversi tipi di eccezioni, quindi ad esempio questo qua è proprio l'eccezione 0 division error. Okay. Uh, quindi io posso fare un codice che um, in un blocco try, come abbiamo visto l'altra volta per fare i blocchi, quindi faccio try in due punti e poi indentato con gli spazi, perché ricordo che... Non è come a linguaggi come C o Java che hanno le graffe. L'indentazione è quello che rappresenta i blocchi. Quando eseguo questo codice, lui cosa fa? Fa la prima operazione e mi stampa il risultato perché non dà nessun problema dividere 4 per 2. Divido 4 per, per 1 e no, non dà nessun problema. Quando va a eseguire questa operazione, quindi quando vai effettivamente a, a fare la x divisa 0 lì solleva un'eccezione come è successo prima ma questa volta io ho detto quando sei in questo caso quindi quando c'è questa eccezione non stamparmi all'utente questo, questo messaggio che, che l'utente non lo sa neanche interpretare e blocca il programma quello che gli dico è quando succede questa cosa esegui questo altro codice che io metto nel blocco except okay. E se voi state facendo un, un qualche tool da linea di comando che deve interpretare dei file, cioè se, se gli stampate questa cosa che, che si chiama stack trace, quindi sono tutte le chiamate in cui il vostro, vostro programma è entrato prima di arrivare in quel punto, cioè l'utente non può riuscire a capire cosa deve fare. Molto meglio se fate except con quel tipo di eccezione e poi gli stampate, hai messo un nome di file che non esiste sul tuo computer. Okay. Come si fa a sollevare delle eccezioni? Quindi, sono eccezioni che vengono sollevate automaticamente da, da Python stesso: divisione per 0, file non esiste. Eh, ce ne sono altre che invece io posso andare a inserire, okay? anche delle mie eccezioni posso creare. Ad esempio, qua c'è una, una funzione via email. Prende un indirizzo email del testo e fa un controllo stupidissimo, ci sono molti modi migliori per verificare se un indirizzo email è un indirizzo email, però questo dice se chiocciola se at non è all'interno della mia stringa dell'email sicuramente non può essere un email. quindi qua c'è la parola chiave raise, quindi solleva in inglese, Value error è una di queste eccezioni, se ne cercate ce ne sono moltissime, e si usano in casi diversi. avreste anche potuto sollevare un'eccezione che si chiama exception, avreste anche potuto sollevare zero division error, quello che abbiamo visto prima, però poi uno che sta cercando di capire qual è lo stato eccezionale in cui è entrato il codice, cioè non si aspetta che inviando un'email c'è un errore di divisione per zero, okay? quindi non farebbe mai except zero division error. Quindi, qua mi stampa, mi, mi, mi, mi solleva l'eccezione value error con dentro un testo. Okay? Quindi, le, le eccezioni, i costruttori delle eccezioni prendono un, un testo che è poi il messaggio allegato all'eccezione. Quindi, cosa succede se io invio un'email un email a Richard Stallman scrivendo I like Linux? Probabilmente che mi fustiga sul patigolo. Eh, se invece, se, se dopo per, per dire no, intendevo non Linux ovviamente perché se, se scriviamo a Stolman non, non possiamo scrivere Linux e basta, ma mi dimentico di mettere la, la chiocciola e eseguo questo codice, non funziona perché non l'ho eseguito, nuovo. quindi qua mi, ha sollevato, mi aveva sollevato un'altra eccezione che era non hai veramente quella, quella funzione mi stampa quello che io gli ho, stampa, gli ho detto di, di fare gli ho detto che doveva ritornare un value error con quel messaggio chi chiamerà la mia eh, funzione io lo metterò nella documentazione che potrà restituire value error nel caso in cui l'indirizzo email non è valido okay? quindi chi usa la mia libreria sa cosa, come deve, che tipi di casi eccezionali possono essere sollevati e poi prenderà le sue precauzioni. Okay. Cioè non sono io all'interno della mia funzione che devo fare qualcosa per correggere quell'email, non solamente dire che non va bene quell'email. Ok, uh, passiamo a, ai file che non abbiamo visto l'altra volta. Quindi per, è, è abbastanza simile a C diciamo, per, per la gestione dei file. Quindi abbiamo la, la direttiva open, che prende un nome di file e un modo di apertura e ritorna un, un riferimento, una sorta di insomma, passatevi oggetto per ora, eh, al nostro file. Quindi un, qualcosa su cui una, un riferimento su cui io poi posso invocare delle altre funzioni che sono ad esempio leggi o scrivi, le più, più banali. Il parametro mode che è lo stesso che trovate poi nei sistemi operativi, eh, specifica che R vuol dire che cioè io, io lo devo passare come stringa. Non è, non è specificato quindi non posso scrivere R e basta perché lui lo prenderebbe come variabile. Mettere tra apici, doppia apici, r, vw, r. Più. Eh, quindi più correttamente, qua si potrebbe fare così. Diciamo in, tra apici, mettiamo la, il modo. Quindi se io voglio aprire in scrittura un file, devo fare W. Okay, se voglio aprirlo, sto scrivendo dei byte, posso fare WB, le cose che se usate in C, usate anche qua. A è append, quindi io vado a inserire in coda il file già esistente. R più è la modalità in cui potete sia leggere che scrivere. Quindi, una volta che io ho ottenuto il mio oggetto file, Posso eseguire delle funzioni su questo come read, write, readline, writeLine. Okay. Oltre a queste, non vi, serve, non vi serve andare. Una cosa, però, importante è ricordarsi di chiudere i file. Okay, quindi uh, devo fare il, il riferimento che mi è stato passato, punto close, come adesso vi faccio vedere, per chiudere il, per chiudere il file. Quindi, se io ad esempio volessi scrivere un file, qua abbiamo aperto il file che si chiama test.txt in modalità write, okay, vedete che c'è la W, poi facciamo F che è il nostro riferimento al file, punto write e gli passiamo la stringa che vogliamo scrivere, okay. avremmo probabilmente potuto scrivere, usare write line per evitare il barra n in fondo, alla fine devo ricordarmi di chiudere il file perché in realtà poi il sistema operativo tiene una sorta di buffer, il, uh, le cose che voi scrivete non le scrive in quel momento lì sul file, le tiene in memoria perché la scrittura su file è onerosa, la scrittura su disco, quindi lo tiene in RAM e poi quando c'ha una buona mole di dati le scrive, quindi se voi non fate f.close e per caso il sistema cresce, eh, c'è buona probabilità che parte dei, dei vostri dati siano andati. Se per, se per... Cosa? se il file lo vengo e basta sì e sì non... ma quello non succede niente cioè in lettura non è un problema perché tanto non, non, non stai modificando ehm, però diciamo hai lì se, cioè, il sistema operativo deve tenersi un riferimento al fatto che tu hai il file aperto e ovviamente <coughs> quando il programma si chiude chiude anche tutti, tutti i riferimenti aperti però se è un programma che va avanti per tanto e tu continui a aprire gli stessi file non è, non è il massimo Qua ci sono sistemi operativi che riescono a gestire il fatto che qualcuno stia leggendo e più persone stiano, legge, stiano leggendo un file, ci sono altri sistemi operativi che sono un po' più, più stitici su questa, su questa cosa, quindi se, se, fai, se hai più riferimenti a un file, magari una lettura, una scrittura, già non ti fa pagare. Quindi qua, dopo aver scritto, vado a fare read line. E, uh, e stampo il risultato quindi qua io ho creato il file e l'ho letto okay. quindi è abbastanza, abbastanza facile da utilizzare ok abbiamo visto eh, come aprire file nel modo classico nel modo alla C vediamo però qualcosa di, di più interessante se no, cioè, se no scriveremo in C eh, e basta Vediamo alcune cose che caratterizzano il Python rispetto a altri linguaggi. È solamente sintassi, quella che, che vi sto facendo vedere adesso. Quindi non è che caratterizzano wow, wow una libreria fantastica, in realtà è solamente eh, posso fare qualcosa in una maniera più, più furba. Allora, la prima cosa che, che vediamo, visto che abbiamo fatto i, i file, sono quelli che si chiamano Context Manager. Il Context Manager eh, servono per gestire risorse perché è appurato che cioè tutti sappiamo anche se, sap se sapete sappiamo che dobbiamo fare punto close sul file la probabilità di dimenticarselo è tipo dell'80% ok quindi abbiamo, cioè, Python ha pensato vediamo un modo per evitare di dover chiudere le risorse okay. Facciamo che quando la apri già hai una sintassi visiva che dice dove quella risorsa verrà chiusa e non devi mettere la close. Quindi questi context manager servono per gestire i contesti, quindi gestire delle risorse aperte. Sono definiti da, dal costrutto with, che non c'è, almeno io non l'ho visto in altri linguaggi, seguito da un blocco. Adesso vi, vi faccio vedere come. Quindi io posso dire... Cioè, File è un Context Manager, posso usarlo come Context Manager e quindi io posso invece fare f uguale open e così via, io vi dico with, vedete che dopo, dopo questa parte ci sono due punti, okay, quindi all'interno di quel blocco esiste f e è aperto, quando tolgo l'indentazione, quindi quando ritorno Qui il file è stato chiuso per voi, lo devo mettere f.close okay? In questo modo non è che potete dimenticarvi di chiuderlo cioè già quando io lo apro dico in questo blocco mi serve tutto quello, tutto il restante codice a cui non serve quella risorsa aperta semplicemente lo, lo, lo metto fuori dal blocco quindi in python mi sposto con l'indentazione okay? quindi la sintassi è with poi c'è un, uh, un context manager, come esempio file agi agisce da context manager, ci sono altri, apertura di database, si può fare con with, qualsiasi cosa che deve tenere una sessione aperta più o meno a un context manager. Quindi voi definite che una volta fatta questa cosa la assegnate a f, quindi with open as f, all'interno di questo blocco io posso usare f, qui non solo non posso usare f, ma f è anche chiuso e quindi cioè, uh, secondo me è più, è più leggibile, piuttosto che vedere in giro le close, che poi devo ricordarmi di farle uh, usate questa, questa sintassi ok questo è quello che ho detto altra cosa uh, che di solito si fa in python eh, questo, questo approccio che è, è più facile chiedere perdono che permesso, okay. eh, non vale in tutti i contesti della vita di solito, <ride> però in Python funziona così, nel senso che comunque essendo un linguaggio abbastanza cioè, pesante, cioè, um, pesante nel senso che non è iperveloce, veloce, l'ho sempre detto, Python non è la scelta che io vado a fare se voglio qualcosa che è iper quindi, a questo punto, le eccezioni non danno quell'overhead quell in più, quella cosa da gestire in più. Quindi non preoccupatevi troppo di, ah no, se faccio delle eccezioni, poi deve essere istanziato un qualche oggetto che mi tiene traccia delle eccezioni che io chiamo. Quindi il senso è, invece che controllare la presenza di qualcosa e poi, cioè, quindi ad esempio qua c'è un codice, crea un dizionario, contiene le chiavi 1 e 2 e poi io vado a controllare se la chiave è chi, che non è presente nel mio dizionario, vado a controllare se chi è presente nel mio dizionario. Se è presente allora la stampo, la segno, altrimenti stampo no chi. Okay. Questa è una cosa che non si fa mai in Python, perché prima di tutto adesso ho appena detto che Python è oneroso, quindi eh, cioè non fa niente andare a istanziare eccezioni, però controllare se un qualcosa è all'interno di una struttura dati, magari richiede tempo, quindi qua lo sto facendo due volte, questo è un dizionario piccolo quindi non ci metterebbe niente, però prima devo andare a controllare, cioè sarebbe come, non so, prima, devo, prima vado in garage a vedere se c'è la lampadina, poi torno dico sì, la lampadina c'è e poi mi dice ok prendila a questo punto preferisco, preferisco che mi dica vai e se c'è la lampadina prendila e in caso io torno e dico no guarda la lampadina non c'era Ok. quindi molto più spesso in python si fa qualcosa del genere si fa un blocco try quindi io provo a accedere al mio dizionario se non c'è quella chiave mi restituisce solleva un'eccezione che è key error e io farò quello che ha uh, ritengo opportuno fare in questi casi okay. quindi più snello il codice fa meno accesso a, a tutto, a, fa meno computazioni quindi si usa, si usa così. Altra cosa che, uh, che spesso si fa è utilizzare uh, dei valori, cioè, abbiamo visto i booleani, abbiamo detto che esiste vero e falso, se io metto in un if qualcosa che non è vero o falso Python cosa fa? Cerca di interpretare quello che io intendevo, okay. quindi se io faccio un if e gli passo una lista vuota, negli altri linguaggi mi, mi ritorna, cioè, quella condizione è verificata perché la lista è vuota ma esiste, okay. quindi entrerebbe in, quel, in quella parte di if, ma è ovvio che se io sto facendo un if su una, se, su una lista, se io scrivo if è una lista voglio verificare se è vuota. Okay. Quindi ci sono tutta una serie di cose che in Python sono false o vere. Okay. Quindi ad esempio se io chiedo, mettendo bool e poi passando un, un qualche tipo di, di valore, quindi qua faccio qual è il valore booleano della lista vuota, quindi aperta e chiusa quadra, e vedete che, che la risposta è false. Quindi visto che per valutare le condizioni lui verifica la loro booleanicità, Invece che scrivere eh, if len di array maggiore di 0, scrivete if array. Okay. Uguale anche per i dizionari, per le stringhe vuote, vedete che tutte queste cose qua valutano a falso. Mentre invece, liste con contenuto, stringhe che non sono vuote, dizionari non vuoti, valutano a vero. Quindi, ad esempio, qua, se io ho una lista e la voglio scorrere list.pop rimuove l'ultimo il, il elemento, elemento se non passo niente dalla lista quindi qua magari in, in qualche altro linguaggio avrei fatto se la lunghezza della lista è diversa da zero allora togli l'ultimo elemento e stampalo in python non si fa mai questa cosa qua perché già fare while lista visto che lista valuta a false quando è vuoto non, metto, non faccio controllo len diverso da zero perché è già false quando, cioè è, già false quando è vuoto okay. è un po' come l'idea del in C 0 è false okay. anche se non è false altra cosa che è sempre per come scrivere in maniera un po' in python c'è l'if ternario che è quello che probabilmente avrete già visto, c'è cioè anche in c, in java, uh, una sintassi leggermente diversa con il punto di domanda i due punti, qua io posso dire eh, z vale x se questa condizione è verificata altrimenti y cioè in inglese, okay, si, legge, si legge come in inglese quindi se io dico 1 se questa qua ha messo una condizione che era sempre vera avrei potuto mettere qualcosa di un attimo più, più interessante tipo... No, non lo so uh, mettiamo proprio di mettere la, una lista con, uh, con un qualche elemento questa lista qua, essendo piena e non vuota valuta true e quindi se io faccio questa cosa mi stampa 1 se invece metto una lista vuota mi stampa 2 perché valuta forse questa cosa, ok, siete? Si, sì, sono tutte cose che, di cui uno può fare largamente a meno, però, però caratterizzano un po' il linguaggio. Altre cose che caratterizzano il linguaggio sono tutte le funzioni che sono disponibili senza importare cose, moduli aggiuntivi. Quindi, eh, ad esempio c'è il numerate, è una carrellata di cose, poi segnatevi quelle che vi, vi, vi sembrano utili e dimenticate le altre. Se io devo scorrere una lista e quindi voglio sia l'indice di scorrimento sia l'elemento, come si fa generalmente magari in, in C dove io uso for, i uguale a 0, i minore di 5, i più più, e poi dopo accedo all'elemento di un array, se qua mi serve sia l'elemento che il suo indice, perché posso fare un sacco di cose nel codice, non fate un for sugli indici e poi, cioè, e poi in seconda battuta accedete al, all'array perché questo magari può non interessarvi però se voi accedete in posizioni casuali degli array ci mette un po' il codice okay? quindi se voi invece lo scorrete e, cioè, in maniera ordinata quello lì è molto molto efficiente per il codice quindi se, se vi serve sia l'elemento che l'indice passate la vostra lista alla funzione enumerate e questa vi ritorna una lista di coppie quindi vi ritorna praticamente eh, potrei farvi vedere direttamente qua se io faccio enumerate cioè eseguo questa funzione e giustamente ne faccio una lista vedete che mi ritorna una lista di coppie con posizione valore, posizione valore quindi poi posso scorrerli insieme la posizione e il loro valore in maniera molto efficiente zip fa una cosa simile è zip proprio nel senso della cerniera quando l'ha scoperto il mio capo che Python queste... cioè, pensava che zip fosse compressione quindi... okay. mentre zip prende due liste e vi li associa come farebbe una cerniera okay? quindi prende il primo elemento di, delle due liste e vi ritorna una coppia dei primi elementi la coppia dei secondi elementi la coppia dei terzi elementi okay? molto molto spesso capita di fare questa cosa e, e molto molto spesso si usa del codice bruttissimo che ha se voi invece le unite quindi io qua ho le mie due liste 10 100, 1000 è la loro rappresentazione intero se faccio zip Lista 1, lista 2, quello che succede è che lui mi ritorna, come ho detto, le coppie. Le coppie dei primi elementi, le coppie dei secondi elementi, dei terzi elementi, che molto spesso avete due liste e volete scorrere insieme. Se non sono della stessa lunghezza si ferma alla prima, alla prima delle due. Quindi se io qua avessi aggiunto anche 10.000, lui non mi, non mi restituisce niente. È un po' come se fosse la trasposta di una matrice, potete, potete pensarla in maniera un po' più, più matematica. Altre cose interessanti sono, almeno per me, sono Eni all e sum. Eni okay. prende una lista di, uh, di booleani e vi restituisce vero se almeno uno, un booleano, di quella lista è vero. Invece che fare il for e verificare con la vostra variabile esterna, fate così. All vi restituisce vero se tutti sono veri. Okay. Sum, con pochissima fantasia, somma i valori della lista che voglio passare. Quindi cose comode. Abbiamo vi visto un po' di, uh, di funzioni, ce ne sono altre di built-ins, però introduciamo un, un altro concetto. Se voi cercate programmazione funzionale, in Wikipedia vi esce una, una sbordellata di roba incomprensibile, eh, parla di funzioni matematiche, funzioni pure, senza side effect e così via. È vero che non si può fare un'introduzione un alla programmazione funzionale senza passare da questi aspetti, però vediamo i lati un po' più pratici. Allora L'ho cercato su un altro sito, altra sbordellata di testo, e uh, ve la riassumo io brevemente allora in programmazione funzionale le strutture dati sono generalmente immutabili quindi quando voi create una lista quella dovrebbe non essere mai più modificata per ridurre la probabilità di andare a introdurre de de degli effetti indesiderati all'interno del vostro codice si usa molto spesso la ricorsione che non vediamo ma eh, se qualcuno lo sa eh, Bene. e molto spesso eh, la valutazione è fatta in maniera lazy, vuol dire pigra quindi in programmazione funzionale non si fa mai qualcosa se non è strettamente necessario è proprio l'interprete l'esecutore del, del programma che non lo fa se voi gli, dice, gli dite eh, prendi tutti i numeri interi che potrebbe essere un'operazione abbastanza lunga visto che i numeri interi sono infiniti se lo dite a C, giustamente a un certo punto vi cresce, perché, perché è imperativo, quindi lo fa. Se voi lo dite a un, a un linguaggio di programmazione funzionale, istantaneamente vi dice ok, fatto, e adesso? Perché fin quando non gli chiedete di sommarli, di farci qualcosa, il fatto di averli creati o no non è importante per, per il fine del vostro programma. Okay e in python3 quasi tutti gli operatori sono lesi quindi non pagate nel momento in cui voi definite qualcosa pagate nel momento in cui andate a fare accesso per, a quei valori altra cosa importante della programmazione funzionale poi non è che vediamo molto altro sono le, le funzioni di ordine superiore sì, sì. altre volte sentite dire che, che le funzioni sono cittadini di serie A come gli altri tipi banalmente vuol dire ho il tipo int ho il tipo float ho anche il tipo funzione quindi se io ho una funzione posso passarla ad altre ad altre funzioni okay. cosa che anche java ha introdotto da java 8 in c penso si possa fare cioè no, non penso si può fare in python è già dentro il vostro linguaggio quindi ad esempio io qua posso ricevere una, una funzione, questa f io la interpreto come una funzione, posso riceverla come parametro del, di un'altra funzione. Okay. Quindi quello che vuole fare questa funzione che ho scritto è andare a applicare la funzione f su tutti gli elementi della lista. Okay. Quindi io scorro la lista ho creato un'altra un lista risultato, vuota scorro la prima lista e poi vedete che qua f è una funzione perché io riesco a, riesco a eseguirla con le parentesi tonde, come chiamate qualsiasi altra funzione quindi aggiungo a questa lista qua il risultato della funzione f applicato su, uh, sul, uh, su x facciamo un esempio, tra l'altro questa cosa l'ho chiamata mymap ma questa qua è la mappa in, programma, in programmazione funzionale, l'ho chiamata mymap solamente perché mappa c'è già in Python e fa esattamente questa cosa, e applica una funzione ad ogni elemento di una collezione, di una lista. Quindi se io definisco la funzione quadrato, come al solito, dove, che prende un, un intero e lo eleva al quadrato, io poi posso posso chiedere di fare, posso fare mappa, questa qua non è la funzione che ho definito io, questo c'è già se lo fate anche, anche voi, posso dire io voglio applica applicare la funzione quadrato su tutti gli elementi della lista 1, 2, 3, okay. il risultato come vedete non è 1, 4, 9, perché è lesi come vi ho detto, quindi lui fin quando io non gli chiedo, ok, dimmi qual è il valore del primo elemento, lui non lo fa, ok? Se io invece vado a dirgli, ok, crea una lista da quella cosa che, che mi hai passato, allora lui, dato che gli ho chiesto di ritornarmi una lista, una lista non può essere l'esercizio, una lista è, è, una, è una lista. Allora lui valuta questa, questa espressione, valuta per ogni, un, per ogni elemento in 1, 2, 3, abita al quadrato e mi ritorna il, il risultato, quindi 1, 4, 9. Altra, e poi non ne vediamo più, è filter, che si applica come map, quindi prende una funzione e una, una lista, però ritorna solamente gli elementi che verificano quella condizione, quindi invece che avere quadrato che mi ritorna qualche numero, io voglio una funzione che è un predicato, mi deve ritornare un qualche valore booleano okay? quindi qua io ho fatto una funzione is positive, prende x e ritorna x maggiore di 0 okay? non devo mettere cioè devo fare un if ma questo anche neg negli altri linguaggi di programmazione non devo fare ritorna vero se x maggiore di 0 altrimenti ritorna falso perché già x, ma x maggiore di 0 è quella cosa lì è un'espressione che è vera se x maggiore di 0 falsa diversamente quindi io ritorno già cioè questa cosa ritorna già un valore booleano vero o falso okay. quindi se io faccio la stessa cosa di prima gli passo una lista con 1, meno 1, 2, meno 3 ottengo indietro solamente la lista con gli elementi che hanno soddisfatto il mio predicato okay. ah no, giusto, ce n'è ancora, ancora uno quindi molto, vedete che molto spesso voglio interagire con delle funzioni, ho creato prima due funzioncine che erano is positive per verificare se una, un valore fosse x fosse maggiore di 0 e l'altra era quadrato per fare il quadrato, cioè facendo così rischio di avere il mio codice pieno di queste funzioni che fanno un minimo step. Okay. Quindi molto comodo è avere delle funzioni anonime, si dice. Che, uh, che qua c'è tutta la teoria del lambda calculus che non, non vi sto a fare uh, però, in sostanza, scrivere square uguale e poi lambda lambda definisce una funzione lì e la assegna alla, alla, alla, alla variabile square okay, quindi questa cosa qua che avevamo fatto prima per elevare al quadrato è la stessa cosa di scriverla così, ok? quindi io posso dire lambda, poi i parametri che prende, cioè quello che io mettevo qua, lo metto qua prima dei due punti, e poi dopo i due punti il risultato che mi deve ritornare, okay. quindi è un valutatore di espressione sostanzialmente. Qual è il vantaggio di fare una cosa del genere? Il vantaggio è che io non devo più andare a definire la mia funzione quadrato, ok? visto che scrivere questo o scrivere questo è la stessa cosa quello che posso andare a fare è quella mappa che ho fatto prima ma andando a defin definire tantissime funzioncine che poi non mi riservano nel codice quello che vado a fare è qua andare a definire una funzione anonima quindi non ha, solamente perché non ha nessun nome in questo momento questa funzione quindi definisco una funzione anonima che presa x ritorna x al quadrato e come prima il map me la applicherà su tutti, su tutti i valori. Ok, eh, altra cosa, i generatori. Abbiamo visto la, la lazy evaluation, quell'oggetto map che ci veniva restituito quando ne facevamo una mappa. Okay. E se volessimo farli anche noi, questo tipo di, di generatori, come, come facciamo a farli? perché abbiamo visto che c'è un risparmio a fare questa cosa, perché non vado a fare tutte le computazioni se voglio fermarmi prima. Cioè, se io avevo, ho generato tutti i numeri uh, naturali, però poi voglio fermarmi al centesimo, per dire perché ho trovato il, uh, il numero perfetto che stavo cercando, eh, non voglio prima aver creato una lista gigante di queste cose. Quindi, per farlo è abbastanza semplice. Bisogna usare, avevamo visto che per ritornare il risultato di una funzione usavamo return, in questo caso usiamo questa parola chiave yield, i YI e ld, che in inglese è produce. Okay. Quindi io voglio produrre i valori non, cioè man mano questi sono pronti, okay. quindi magari all'interno del mio ciclo fora, un ciclo fora che, che fa un, tutta una serie di computazioni, però appena c'è un valore pronto io voglio segnalare al chiamante di quella funzione che, eh, che quel valore è pronto quindi si effettua un, cioè si usa yield cioè prima il return era solamente una volta nella funzione adesso noi usiamo yield ogni volta che vogliamo ritornare un valore parziale da quella funzione quindi per farvi un esempio questo che cioè, genera tutti i numeri Okay. perché vedete che c'è un while true qualcosa, qualcosa da non fare in, in, in altri linguaggi di programmazione perché non esco da quel da, quel, da quell'algoritmo però io qualcosa è che gli sto dicendo ho, ho creato una funzione numbers poi ho un while true quindi se io continuo a chiedere i valori lui continua a generarli però io non voglio aspettare di averli generati tutti perché dovrei aspettare un tempo infinito ogni volta che c'è un valore io voglio restituirlo in modo che poi dopo posso andare a scorrerli con, con un for quindi qua dentro invece che creare una lista qua come avevamo fatto prima per la funzione myMap e poi aggiungere a quella lista io qui vado a dire ok è pronto il valore io uso la variabile start in realtà come contatore okay. la uso come start solamente perché non volevo definire un'altra variabile era già, era già definita qua sopra Vedete che questa cosa, man mano va avanti, continua a sommare 1, quella variabile start. Però io quando passo di qua, mi fermo. Cioè l'esecuzione di quella funzione si, si ferma fin quando non c'è qualcuno che dice sì, ho bisogno del valore successivo. E allora lui va a calcolare il suo valore successivo. Infatti se io chiamo questa funzione lui mi ritorna, come ho detto, un generatore di oggetti, okay? cioè un, un, un oggetto che è un generatore. In realtà. Se avessi fatto senza quella, quella parola chiave yield, che ferma il codice qua, in attesa che qualcuno, eh, a qualcuno serva quel risultato, non, non sarebbe terminata questa computazione. Okay? Adesso la scorriamo, quindi come faccio a scorrere i valori di un generatore? Beh, un generatore è come una lista che però viene, viene creata solo nel tipo un ponte che si crea, cioè crea la mattonella dopo solamente quando io ci passo. Perché magari non voglio neanche passarci per tutto il ponte. Quindi, con, per me è come se fosse una lista, quindi posso usarci un for, ad esempio. Quindi, eh, altrimenti, posso chiedere espressamente il valore successivo a quell'oggetto generator. Adesso, dopo vediamo quindi se io ho creato quella funzione prima che è questa qua che, che mi tornasse una lista o meno a me non cambia tanto perché io uso sempre un for e scorro gli elementi che siano generati proprio nel momento a cui me, a me servono non mi cambia a livello di utilizzo okay. quindi qua io sto utilizzando qualcosa che avrebbe la potenzialità di produrre tutti i numeri interi poi dopo, perché ho deciso io, quando il numero supera 3, si ferma e quindi mi, mi stampa 0, 1, 2, 3. Ok? Siete oh, o Ok, posso anche chiedere il, il seguente uh, valore usando next, quindi facciamolo qua sotto. Se io questo numbers... Come avete visto, mi crea un generatore. Okay. Ovviamente posso assegnarlo a una, a una variabile. Questo generatore. Se io poi voglio il valore successivo, io chiedo uso next, che è una funzione, una built-in, quindi non devo importare niente. Su questo generatore lui mi stampa 0, ma perché l'ho reinizializzato quando mi stampa 4, perché è un altro questo generatore, vedete, cioè se io l'avessi definito qua sopra per tutte e due e poi avessi scorso gen, ok? Questo sarebbe lo stesso oggetto generatore, quindi io andando a chiedere quello dopo mi stampa 5, ok? perché mi stampa 5? perché mi è servito quel, quel valore successivo 4 per uscire dal ciclo, io l'ho consumato il 4 perché è quello che mi ha fatto entrare qua dentro. Ok. Cioè 4 quindi non è stampato perché è già stato consumato. Se, potete fare ovviamente cose più interessanti di, uh, di stampare i numeri, se volete, volete creare qualcosa che genera tutta la sequenza di Fibonacci potete ad esempio definire, che eh, non ho messo la solita slide con, con Trump perché l'ho già fatta vedere troppe volte, però la funzione di Fibonacci è, io sommo gli ultimi due numeri della, di, della successione per generare il numero dopo, quindi sostanzialmente è 1, 1, 2, poi devo sommare 1 e 2, quindi fa 3, poi devo sommare 2 e 3, quindi fa 5, poi devo sommare 3 e 5, quindi fa 8, Ok, quindi qua io definisco due variabili, precedente e corrente. E ancora faccio un while true, quindi anche questa va avanti all'infinito. Quello che faccio è ritornare il valore corrente. Okay. Poi qua, ma era tanto per farvi vedere uh, nuovamente che posso fare, posso praticamente generare delle tuple a destra e assegnarle a delle tuple a sinistra. Quindi quello che ho detto è il valore di car che è il primo degli elementi di questa, di questa coppia va assegnato a prece. cioè nel senso quindi il valore corrente diventa il valore precedente e il valore dopo quindi il valore che sarà corrente per la nuova iterazione è la somma di precedente più corrente okay? se aveste voluto farlo senza fare questa, questo genere di sintassi avreste avuto bisogno di una variabile intermedia quindi se io faccio questo, come, si, come facevo vedere prima, creo f che è il mio generatore, chiedo il suo tipo, è di tipo generator, se lo scorro mi dà 1, che era il primo numero della sequenza. Se io eh, scorro gli altri, ne scorro 10, qua la, la scritta complicata che era, però è la stessa cosa di scrivere così adesso quando lo faccio in realtà stamperà quelli dopo perché il generatore non l'ho reinizializzato quindi non mi ristampa 1, 2, 3, 5, 8, 13 perché li ho già consumati quei valori quindi quando vado... Eh, non li ho neanche consumati, non l'ho neanche definito. quindi quando vado a valorizzare questi ci metto anche magari una print mi stampa i valori dopo perché appunto quegli altri li, li ho già stampati prima. In realtà, adesso quando non ho messo la print, okay. quindi ogni volta che io vado a eseguire questo codice, lui mi stampa i valori successivi. Ok, io va avanti per un po'. Quando io glielo chiedo perché è una sequenza infinita, quindi potete, potete fare delle, delle costruzioni che sono matematiche, che non, non esisterebbero in un linguaggio normale. Io ho in, la lista dei numeri di Fibonacci, ma non esiste perché non posso non è un concetto che posso mettere in un computer sicuramente finisce l'ordinezza del mondo si cos'è? che caratteri così piccoli tanto ce ne abbiamo di spazio Sì? range un generatore? Sì. Se, uh, se io faccio range di 10 in realtà me lo, mi fa vedere che è un range <ride> ma solamente perché c'è un override sul metodo to, toString per dirmi cos'è però è un generatore, sì. In Python 2, range non è un generatore. Ecco, questa qua è una cosa magari interessante da dire. Range in Python 2, se io facessi questo, sarebbe un problema perché mi andrebbe a creare la lista con i numeri che vanno da 0 fino a quel numero lì, okay. che è un po' scomodo perché ci metterebbe parecchio, parecchio tempo se lo faccio qua invece è un generatore come questi è la stessa cosa di numbers che abbiamo visto prima quindi lui mi ritorna solamente il successivo perché appunto python3 è lazy e python2 invece no potete fare anche cose, potete no. sizzarrirvi potete fare il generatore dei numeri primi mi tengo tutti i numeri primi e poi ogni volta che ne serve uno nuovo lo sco scorro, eh, cioè vado a verificare se esiste, qua ho messo not any vedete che tipo usando any e queste cose qua vi permette di avere una sintassi molto più matematica quindi questo qua vuol dire se non esiste eh, un numero tra quelli che sono primi perché qua sto scorrendo i numeri primi tale per cui il numero che ho in questo momento x è divisibile per quel primo allora questo x è un numero primo, quindi lo aggiungo alla lista dei numeri primi e lo restituisco Quindi se io vado a, a generarli, lui mi stampa 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay. Ovviamente se doveste veramente generare i numeri primi, no, fatelo così perché è abbastanza oneroso generarli. Usate il crivello di Eratostene o qualcosa del genere, che è molto più molto meglio. Cosa? Eh, ok. Visto che in Python tutto è un oggetto, cioè abbiamo generatori, abbiamo cose varie, ma in realtà dietro ci sono tutti oggetti per quello che è particolarmente lento, è utile anche dirvi come fare a crearne uno vostro. Quindi, eh, no, qua non c'era l'algoritmo e la parola sbagliata, possiamo mettere... OOP, che è la, la sigla generalmente che si usa per object-oriented programming, eh, c'è cioè una nella frase, ma va bene così, eh, diciamo, quando io scrivo del codice oggetti voglio creare tante entità che comunicano tra di loro e che arrivano al mio risultato proprio perché hanno comunicato tra di loro. Quindi voglio incapsulare delle funzionalità all'interno delle componenti e non avere tutto in giro in dei modi sparsi. Quindi voglio, racchiudere le variabili, quindi un po' come, come l'extract e il C Vabbè, se avete già visto Java sapete cosa sono gli oggetti se, se arrivate da C, in eh, avete C, C avete l'Estract e poi avete delle funzioni gli passate la vostra struct e questa è la modifica eh, con gli oggetti io ho le, le funzioni, che si chiamano metodi, nella programmazione oggetti direttamente all'interno della mia classe, però è okay, tutta una serie di Termini che se vi è chiaro la programmazione oggetti avete capito qualcosa, altrimenti non avete capito un H di quello che ho detto E quindi ve la spiego un po' più chiara Allora, una classe è sostanzialmente un tipo okay. Gli oggetti sono istanze di questo tipo Quindi l'esempio che si fa di solito è il concetto astratto che voi potete avere di smartphone, solito si fa di mela, di smartphone, però fa niente, ce l'avevo qua, una mela, reperire una mela adesso era più difficile. Il concetto astratto che voi avete di smartphone è una classe, okay? sapete che avrà una certa dimensione dello schermo, saprete che avrà una certa quantità di RAM e così via. Questo è un oggetto, okay? quando, quando è fisico, quando è istanziato è un oggetto di quella classe. Ok, io non posso fare accendere uno smartphone ideale, però posso accendere questo smartphone. Ok, più o meno suona come, come definizione un po' strampalata di classi e oggetti. Ok, per, per vedere di che classe sono le cose, perché abbiamo detto che classi, classi e tipi sì, sono abbastanza paragonabili in, in Python, e se io chiedo il tipo di della stringa bglug, lui mi dice che è di tipo str, okay? quindi è, è di una classe che si chiama str. Con isInstance, è quello che in Java è l'instance off, posso verificare se eh, bglug è di quel tipo, quindi se gli chiedo è una stringa, mi dice vero, se gli dico è un booleano, mi dice falso. Okay. E se devo fare del codice che dipende quale oggetto mi viene passato e devo intraprendere diverse azioni a seconda dell'oggetto posso farlo quindi per definire meglio la classe è un contenitore di variabili e funzioni e queste funzioni generalmente vogliono modificare le variabili del, del, della classe o meglio dell'oggetto le variabili si chiamano attributi le funzioni si chiamano metodi quando si parla di, di oggetti ma se li chiamate come volete uguali quindi un oggetto è quando una classe prende vita, cioè questo smartphone. Qua c'è la sintassi per definirla, come vedete è tutto abbastanza semplice ancora in Python. quindi Crea una classe facendo class, nome della classe, generalmente si usa l'iniziale maiuscola per le classi. Pass, l'abbiamo già visto anche forse quando avevamo introdotto le funzioni, è il no-op, cioè un'istruzione che non fa nulla. L'ho messo solamente perché in altri linguaggi magari uno avrebbe fatto tipo aperta-chiusa graffa per dire un blocco che non fa niente. In Python non si può fare questa cosa, lui si aspetta di avere qualcosa inventato qui sotto, non volevo crearla in questa classe, l'ho creata ma non volevo farci niente dentro, quindi passa. Quando, chiamo questa, quando metto aperta e chiusa tonda, quindi come, come chiamare una funzione, vado a istanziare l'oggetto di questa classe, okay? quindi creo un'istanza, creo lo smartphone. Okay? Infatti se lo stampo, lui mi dice che è un oggetto di tipo classe, qua mi metto davanti underscore underscore main, underscore underscore per una questione di moduli che dopo, dopo vediamo. Mi si dice che un oggetto è un'istanza della classe lo sto dicendo perché in realtà poi quando interagite con le librerie cioè tutto è fatto a classi quindi se non sapete vagamente cosa sono è eh, un problema poi Sì? non c'è un'istanza di un oggetto? Sì. non c'è un'istanza vuole... no, non c'è niente sì. semplicemente si chiama il nome della classe ok se io, io posso anche guardare dentro gli oggetti quindi abbiamo detto hello è un oggetto di, uh, di tipo stringa, questa qua è una sintassi che non vi ho mostrato l'altra volta ma che può essere molto molto utile, cioè avrei potuto fare questo cioè, no, per, per spiegarvi. Il comando dir, la funzione dir vi presenta tutti i nomi che sono registrati all'interno della classe, quindi funzioni cioè metodi e attributi, tutto, se io voglio sapere, ho una classe, voglio sapere, sì ma cosa ci posso fare? Posso usare dir e lui mi stampa tutto, come vedete, vedete una, è una lista abbastanza lunga, è una lista di stringhe una cosa comodissima eh, è poter, in parte posso unire questa lista di stringhe in una stringa sola L'unica cosa che gli devo dire è qual è il separatore da mettere tra una e l'altra stringa. Ok, Quindi si fa con questa sintassi qua, si crea la, la stringa che io voglio come separatore. Quindi qua ho messo virgola, spazio. Okay. Su questo posso chiamare punto join, okay, perché, questa, perché la, la classe stringa mette a disposizione il metodo join. Il join si aspetta di ricevere una lista di stringhe e il risultato è quello di creare, di, di prendere la prima stringa della lista mettere il separatore, seconda, lista, seconda stringa della lista, separatore e così via in modo che almeno riuscite a vedere quante sono e come vedete tra l'altro questo join a meno di scherzi dovrebbe essere qua okay, vedete che ho usato cioè, ho potuto usarlo perché questa, cioè, la classe stringa mi mette a disposizione il metodo join. Visto come lo mette a disposizione, ovviamente c'è anche quando io gli chiedo di stampare tutti uh, i metodi della classe string. Il doppio underscore lo vediamo. Sei sempre un la slide dopo, rispetto anche. Però sì, il doppio underscore è una convinzione che adesso vediamo. Ok. Come faccio a creare il costruttore, come faccio a creare i miei metodi? Allora, il primo, cioè dentro ovviamente inventato sotto, uh, sotto la classe, dentro la classe, creo i metodi. Okay. Il primo parametro di ogni metodo è sempre la classe stessa, perché in realtà non è che si discosta così tanto dal C, cioè semplicemente ve lo fa lui cioè vi passa quell'oggetto, cioè in, in C per aprire i file, cioè per, per gestire i file, ad esempio c'è, non so, fprintf, come prima cosa prende un, un, un riferimento a un, un puntatore di tipo file. Quella è la stessa cosa ma ve lo fa lui, non dovete mettere voi l'oggetto, però quello che fa è sempre passare l'oggetto alla funzione quindi il primo parametro di ogni metodo è sempre l'istanza su cui operiamo in java avete this per, per accedere al, all'oggetto stesso qua è una convenzione si chiama self quindi voi per fare un, un metodo all'interno di una classe il primo parametro è sempre self poi dopo non lo passerete perché per chiamarla io andrò a, a usare la sintassi cioè se io qua vado a definire il contatore faccio c uguale contatore non gli passo self perché allora iniziale abbiamo detto se non glielo passo è uguale a zero. self però dovrebbe esserci ma non glielo passo perché non glieli passiamo mai lo fa, lo fa automaticamente il codice è un po' una stranezza secondo me però è così che funziona quindi se io adesso voglio andare a chiamare il metodo aumenta poi dopo ci cioè, avventiamo cosa fa non devo passargli ancora c faccio c punto e poi chiamo il metodo. Okay. Aumenta può prendere un incremento e quindi posso dire uh, aumenta 2 senza passaggi, cioè quella self me la, me la inserisce lui, praticamente prende questo C che voi avete messo qua e lo mette qua all'interno. Ok, Quindi è una convenzione che si chiama self, in java potete chiamarlo solo this, però se non lo chiamate self uh, un cioè non è un casino, però chi legge il vostro codice non capisce cosa sta facendo. Ma tu hai detto che chi ha mostrato il vostro post nel momento di chi nella classe? Sì. Ma in questo caso sì. eh, non viene mostrato il numero, giusto? Dato che funziona in alto, Dipende da quando lo fai, perché... facciamo così, te, te, te, la, te la dico un po' tecnica, poi dopo in caso te ne, ne, ne riparliamo però le classi sono solo dei namespaces all'interno di Python quindi ti mostra tutto quello che è registrato sono come dei, dei dizionari che associano dei nomi a delle cose quindi lui ti mostra tutte le associazioni che stanno all'interno quindi se c'è numero non te lo mostrerebbe sulla classe contatore ma quando poi tu vai a istanziarla te lo mostrerebbe perché ora il numero è presente okay. però dopo se vuoi te, te lo faccio vedere meglio Uh, ok, per definire cosa succede quando vado a a instanziare il mio oggetto si usa questo metodo che è underscore underscore init underscore underscore ok, si chiama così prende self e io poi per associare dei, delle nuove variabili non devo definirle prima come negli altri linguaggi di programmazione dico semplicemente associo a questo oggetto self una nuova variabile che si chiama numero e la inizializzo a iniziale okay. aumenta agisce ancora su self.numero quindi agisce sul, sul, sulla variabile numero appartenente a quell'oggetto okay. quindi io qua ho creato un contatore non ho messo il valore iniziale quindi parte da zero l'ho incrementato di 2 uh, e Adesso, con, sempre con un po' di fortuna, se accedo a C, lui mi stampa 2, okay. se avessi definito iniziale uguale a 5, se avessi rifatto la cosa sarebbe, sarebbe stato 7. Okay. Quindi, io posso accedere a tutte le cose che qua faccio self, punto, qua posso accedere come C, punto. Okay. E questo è Mettere? Definire il numero dentro il costruttore? Sì, sì, sì, è così che, che si fa, sì, sì. Non, non si scrivono mai qua sopra le cose, perché se tu scrivessi le cose qua sopra appartengono alla classe stessa, tutte le, cioè alla classe, ok? Quindi è condiviso con tutti, con tutti uh, con tutti gli oggetti di quella classe. Cioè, se io qua faccio uh, x uguale a 2 Quell'x uguale a 2 è condiviso da tutte le classi, uh, le classi contatore quindi devo proprio associarlo a self per dire è solamente di questo oggetto e non dell'intera classe. Ok, si chiedeva perché, perché gli underscore? Perché è una convenzione, se, avete, se arrivate da altri linguaggi a oggetti dov dovete mettere la visibilità, quindi dovete mettere se quel metodo può essere chiamato solo dall'interno della classe stessa, se, può essere, se è un metodo pubblico quindi è giusto che l'utente di quella classe lo chiami. In Python non c'è visibilità, okay? tutto è accessibile da tutti, non, non potete definire una cosa private. Si fa così, si fa con, cioè, con una convenzione. In pratica se io chiamo una variabile variabile all'interno della mia classe, una variabile generica tecnicamente chiunque potrebbe cambiarla senza influire sul comportamento del codice, senza rompere qualcosa. Se io metto un qualcosa che è underscore variabile, ma anche underscore nome del metodo, quindi se ho un metodo interno che serve a me, lo metto come underscore. Okay? Non viene mostrato nell'autocompletamento, cioè ci sono alcuni, uh, alcuni stratagemmi che poi vengono utilizzati dagli IDE però in realtà se poi voi chiamate, cioè se io ho definito un metodo che si chiamava, se questo metodo qua si fosse chiamato underscore aumenta invece che aumenta ero io che volevo segnalare all'utente di quella classe non usarlo perché lo uso io internamente quindi magari serve una certa procedura per andare a utilizzarlo, se tu lo chiami senza aver chiamato anche eh, non so finalizza aumenta si spacca tutto okay? Quindi così vuol dire lo uso io, tu non usarlo. Però se l'utente della vostra classe decide comunque di andare a chiamarlo, quindi qua fa underscore aumenta, cioè in pratica quello che, uh, che si dice nel linguaggio Python è beh, te, la sei, cioè, te la sei cercata, lo sapevi che non dovevi usarla, quindi eh, non funziona più però hai usato dei metodi che erano privati, <ride> cioè non, non è colpa nostra. Questa cosa qua è abbastanza importante quando voi utilizzate delle librerie di altri, se fate le vostre librerie è molto importante, perché se io metto qua underscore aumenta, è un mio metodo interno, vuol dire che nella prossima versione della mia libreria magari lo cambio, magari lo cancello. Quindi se tutto il vostro codice che avete in produzione vi tiene su YouTube, eh, poi, poi usa il metodo underscore aumenta e chi fa la libreria lo cambia, perché dice è un mio metodo, se tu lo usavi sbagliavi tu. Occhio perché poi non vi funziona più nulla ma per questa ragione. Quindi se vedete che ah sì, quella cosa lì la posso fare mi basta cambiare una variabile che aveva l'underscore. Se dovete farlo in questo momento per un codice che poi non utilizzerete mai più, ok. Se lo dovete fare per un cliente, per qualcosa in produzione, trovate un'altra un strada. Ok, se c'è un doppio underscore Vuol dire che okay, se la tocchi esplode, cioè esplode il linguaggio. Cioè, non farlo perché è interna, tu tocca la, cioè, ridefinisci um, il costruttore, cioè non fa più nulla del linguaggio. Eh, quindi non modificate le cose con underscore, underscore. L'hanno messo anche dall'altra parte destra, così per, perché gli piaceva, cioè, perché c'era underscore, underscore, l'ha messo anche tu. Sì? Il nome della cosa è Underscore, Underscore, Nome, Underscore, Underscore, significa una bruttina? Più o meno sì, cioè, diciamo questa è, è, è la versione pseudo ufficiale, eh, però sì, l'hanno fatto perché piaceva. Cioè, underscore, Underscore, nome non piaceva alle persone, se lo mette anche in fondo, ah, okay, allora ha un senso. sì, sì. Allora c'è questo concetto qua che si chiama duck typing che è molto utilizzato in, uh, in Python, probabilmente è questo tizio che dice se assomiglia a un anatra, non ricordo mai se anatra è duck o quello è virus e quale è H. Duck. duck, okay. duck. <ride> Quindi se assomiglia a un'anatra, se cammina come un'anatra, starnazza come un'anatra, fa tutto come un'anatra, allora molto probabilmente è un'anatra. Okay? Questo nel senso che in Python molto spesso non è che si fanno mega costruzioni con gerarchie assurde, eh, cioè in Python magari, no scusate in Java avrete visto eh, i generici e cose così, per, per andare a definire esattamente cosa può essere utilizzato in un qualche punto del codice. Qua diciamo se risponde a quel metodo apposta, quindi ad esempio quello che, si, quello che funziona qua è se un, me, se un oggetto ha un metodo read, write, seek, flash, quelli che mi servono per utilizzare quelli dei file, che sia un file o non sia veramente l'istanza di file, non mi importa perché tanto si comporta come un file quindi ad esempio esiste questo getItem che vi permette di far funzionare i vostri oggetti come se fossero delle liste, quindi vi permette di usare la sintassi, quella, quella indexing, quindi quella usando qua le quadre, quindi possiamo accedere ai suoi elementi facendo oggetto e poi un indice, ad esempio se io voglio fare la classe tabellina del 6 e mi piace accedere facendo tabellina del 6 e poi l'indice io posso definire eh, il metodo underscore underscore getItem underscore underscore e Python accetterà il fatto che io accedo usando la sintassi dell'indexing perché lui sotto va a usare questo metodo qua okay. quindi come al solito prende self prende un indice e io ritorno, cioè non ho creato una lista davvero però si comporta come se fosse una lista per il mio utente quindi se va a fare, va a istanziare tabellina del 6 e poi fa p di 7, stampa 42. Okay. Quindi ho, ho, ho fatto l'accesso come se fosse una lista. Chiaro? Non chiaro? Cioè, quindi esistono tutta una serie di metodi che ridefiniti vi fanno comportare il vostro oggetto in determinati modi. Altri sono ad esempio underscore underscore, underscore mul underscore, underscore underscore che è, è l'operatore asterisco che si può definire anche negli altri linguaggi. Add serve quando io voglio sommare due oggetti de de de de della mia classe. Okay, se, io, eh, se per me ha senso sommare due uh, tabelline del 6, lo posso fare ridefinendo questa, questo metodo qua. Per una lista più esaustiva, se andate, c'è il link, ci sono 200 che potete ridefinire. No, 200 no, però. Ereditarietà, ma vediamo solamente per concludere la eh, programmazione oggetti, perché voglio farvi tutto il corso di programmazione in una sera, eh, permette di definire delle specializzazioni delle classi. Quindi c'è una classe figlio che eredita tutto quello che ha già anche la classe padre, e in più specifica delle altre cose, quindi io posso definire la classe, come si fa di solito, animale, ma ogni animale deve avere un peso, quindi io dico che c'è che questo costruttore che, deve, che prende peso, lo definisco, posso andare poi a definire gatto, gatto, vedete che c'è classe, gatto, e poi tra parentesi c'è la superclasse, cioè c'è la, la classe padre, quindi quella da cui deve ereditare tutto. Okay. Potete fare anche eredità multipla, quindi ereditare da più classi. Un animale non ha senso che mi argoli, un gatto sì, però non voglio stare a, a dire che anche il gatto deve avere un peso, perché quello come tutti gli animali. Però vabbè, questo è, è tanto per finire la, la programmazione oggetto Ok, venendo poi al, un po' a come interagire con altre cose in python, quindi se io scarico un altro codice, se creo due file o così via, come faccio a, a importare delle funzioni tra uno e l'altro, i file che contengono codice python hanno tutti l'estensione .py okay. Ogni file si chiama modulo okay. e uh, posso importare funzioni, variabili, quello che voglio, da altri moduli usando questa istruzione qua che si chiama import quindi ad esempio se io ho definito un mio file che si chiama modulo.py definisco al suo interno una variabile che si chiama default.lim, gli definisco 3 poi definisco una funzione che si chiama conta che fa qualcosa, non ci interessa nello specifico cosa Ora voglio creare un altro file che vada a riutilizzare quello che è stato definito qua. Quindi se io lo, lo creo lì a fianco, nella stessa cartella, posso dirgli import modulo, okay. Quello che lui fa è andare banalmente a rieseguire tutto questo file, quindi vi importa tutte le definizioni che c'erano di là anche qua. Per poi andare a accedere a, a quelle definizioni, Devo usare modulo, quindi il nome con cui l'ho importato, punto, e poi posso accedere a default, lim, che è stata definita nell'altro, posso usare eh, modulo.conta, ok? Quindi questo vi servirà anche quando dovete andare, a, come vediamo adesso, a importare delle librerie esterne. Potete anche importare solamente alcuni elementi, da, cioè solamente alcune cose da, da un modulo, non importo tutto. Quindi la sintassi, non è andata a capo, però, from modulo import oggetto, o importa le cose che voglio importare, separate da virgola, se non volete importare più. Di una. Sì? Ma fare i classi? Sì. Io non scrivere al metodo, basta che la sì. sì, sì. sì. Uh, ok, se uso questa sintassi qua, posso omettere il nome del modulo, perché io ho importato all'interno del mio spazio dei nomi proprio quegli specifici nomi da modulo quindi io qua faccio from modulo import default lim conta non devo più accederci facendo modulo.conta ok? perché li ho importati già direttamente come se fossero variabili della, del mio ambiente come vi ho detto prima lui quello che fa è andare a eseguire il codice che c'è dietro ok? ma quindi se voi avete messo dentro qualcosa se cioè avete creato il vostro programma che, uh, che però ha sostanzialmente anche un main però come abbiamo visto non è che c'è veramente una funzione main che viene eseguita però se, lui va, se io fossi andato a, a fare qualcosa qua in questo modulo avessi messo una print eh, facendo questo import lui avrebbe eseguito anche quella print okay, come faccio a evitare questa cosa? per evitarlo uso questa variabile qua che si chiama underscore underscore name underscore underscore questa contiene il nome del modulo è più facile a vederlo che a spiegarlo in sostanza se io vedo qual è il contenuto di questa variabile underscore underscore name mi dà, sempre perché gli piace mettere underscore underscore, underscore la underscore underscore main underscore underscore che è quello che avete visto come prefisso prima appunto classe perché quando io eseguo un modulo e lo sto eseguendo, questo è il nome che lui attribuisce al fatto che questo modulo è stato eseguito da qua e non importato. Quindi se io voglio fare qualcosa solamente, cioè avere una sorta di main, se voglio fare qualcosa solamente se ho eseguito quel file e non se è stato importato, quello che si fa è verificare se questa variabile qua name è uguale a underscore underscore main underscore underscore in questo modo potete fare magari un po' di script vari e poi ah, da quel file là mi serviva proprio quella funzione però quello script già cancellava tutti i file che si chiamavano .back, per esempio come estensione finale però aveva dentro un modulo una funzione utile però io voglio importare solo quella, non voglio far tutto Ok, quindi qua dice il programma è eseguito direttamente perché name è uguale a main. Se l'avessi importato, cioè per, qu per quando è importato, name vale, vale un'altra cosa, vale il nome del modulo Quindi da dov'è che possiamo derivare questi moduli? Nel netto o in locale, quindi file a fianco del vostro, del vostro programma eh, Posso importarli dalla standard library che abbiamo accennato e non ho ancora visto, posso importarli dall'esterno installandoli. Quindi vi eh, avevo già detto all'inizio che Python ha una standard library che contiene il mondo, cioè, prima facevo riferimento al fatto che, che zip non, non facesse veramente compressione, c'è in standard library qualcosa, c'è la funzione per fare compressione c'è cioè, un po' qualsiasi cosa che, uh, che serva per fare dei programmi uh, che si, chi, si possano chiamare tali, però come faccio a, a cercare come faccio a sapere della loro esistenza perché fin quando ci sono, ma io non so che esistono eh, possono anche esserci però sono poco utili allora se voi andate su docs.python.org slash 3 slash library Buona lettura, cioè è una pagina infinita di tutti, di tutti i moduli che ci sono in standard library. cioè tipo sta pagina è lunghissima ma ognuna di queste pagine è un modulo e ognuna di queste cose, cioè ognuno di questi moduli fa moduli. cose, cioè avete quello per aprire i file csv, quello per calcolare gli sha, avete... Uh, quelli per fare trading, quelli per fare multiprocessing, se non potrebbe parlare per, per una vita di, di, di tutti questi, questi mod, cioè, vedete che sono veramente parecchi, poi ci sono alcuni che sono inutilizzati, inutilizzati. però tantissimi altri cioè, sono, sono veramente fondamentali, adesso ve ne elenco qualcuno che secondo me vale la pena guardare, ma di quelli che uso più spesso. Ma perché gli altri non siano, non siano interessanti adesso riuscire a tornare alla presentazione okay. allora, vabbè, classico quando fanno imparare a scrivere in C la prima cosa che si importa è mat.h che dentro ha tante belle cose, il coseno, seno, così via eh, ovviamente c'è anche, anche qua mat con tutto e vedete che c'è la documentazione seriamente fatta bene cioè, esempi di codice, cioè, questo è solo quello che c'è all'interno del modulo MAT, ok? Penso di non aver scritto così tante funzioni nella mia vita da programmatore rispetto a quelle che ci sono qua. Altre carine, nella scorsa lezione qualcuno, penso a te Andrea chiedevi se le tuple fossero simili alle stack in, in Python. Una cosa che, delle tuple che a me non, non piace molto è che io posso accedere solamente attraverso il loro indice. Okay, io creo una tuple e poi posso dire l'elemento cioè che sta all'interno della tuple in posizione 2. Okay, se voi usate un meccanismo del genere, il vostro codice diventa illeggibile in tre minuti. Okay, perché cioè faccio ricordarmi che 2 si riferiva all'email, uno uh, al numero di telefono, cioè è impossibile. Quindi molto molto spesso si creano delle classi che sono poi solamente dei contenitori. Una cosa carina è, è questo da Collections, che è un, un modulo che integra diverse strutture dati per casi specifici, quindi abbiamo counter che conta vi passate una stringa vi passate un qualsiasi cosa lui vi conta il numero di occorrenze quindi vi ritorna una specie di dizionario con il numero delle occorrenze e ovviamente se, se ci andate sopra vi, vi, fa, vi fa vedere come, come funziona e tutto okay. quindi se io il, uso la stringa abracadabra e poi gli chiedo le tre, i tre elementi più comuni mi dice che A c'era 5 volte, R due volte B due volte okay? ma cioè, per fare degli esempi altro utile che uso spesso, vabbè, non che cioè possiamo parlare di tutti parliamo di quelli, di quelli interessanti named tuple è una cosa che io uso abbastanza spesso serve per creare in maniera compatta, cioè per evitare di scrivere class, point, due punti eh, init uh, che deve passarmi x e y perché è un punto in 2D, poi faccio self.x uguale x, =x self.y uguale y, ho scritto 6 righe di codice per, uh, per definire un qualcosa che, che non è così interessante. named tuple vi, vi chiede un, uh, un nome da assegnare, alla... ah, c'è scritto control più, si è spostato tutto. Vi chiedo un nome da assegnare alla vostra struct, alla vostra pseudo classe. E poi gli potete, gli potete passare una lista dei, uh, delle variabili che deve contenere. Questa cosa qua la posso indicizzare come se fosse una cioè con 0, 1 con l'indice in base alla loro posizione, quindi x sarà 0, y sarà 1. Però posso anche fare p.x più p.y che è un po' più sano di vedere scritto P0 più P1 ok, perché fin quando si tratta di poca roba, ok ma altrimenti poi andate a creare delle classi perché mh, non sapete magari che c'è name tuple quello che fa è una, una struct in C re serve per le espressioni regolari se non, non sapete chi sono guardate, c'è un mondo dietro non mi possiamo parlare adesso però servono per andare a cercare del testo quando io non so esattamente il testo che sto cercando ma so che magari è separato da asterisco, poi dentro c'è del testo e poi un altro asterisco per dire le espressioni regolari vi permettono di definire dei pattern di ricerca e poi andare a cercare nel nostro testo già integrate senza niente anche in java eh, altri, e non li apriamo tutti, però ve li segnalo solo perché, perché se, se avete fatto scripting in altri linguaggi magari vi, vi tornano utili. Glob serve per fare espansioni di nomi alla bash, diciamo. Quindi se voi volete sapere tutti i file asterisco.txt che ci sono all'interno di una cartella usate, usate Glob che praticamente è glob gli si passa asterisco.txt e lui torna una lista dei file. JSON serve per parsare stringhe in formati JSON. Se avete utilizzato delle API web, eh, sicuramente vi sarete, sarete imbattuti nel JSON. Avrete anche visto che magari in Java non è così facile parsarlo. In, in Python c'è la libreria in standard library. SMTP Lib è quella che vi ha mandato le mail con, uh, con i libri, perché dovevamo mettere il codicello per uh, l'humble bundle all'interno della mail, non avevamo voglia di farlo 30 volte, ci ho messo un'ora, cioè avremmo nel tempo che uh, <ride> ovviamente, perché poi si tende a sovra automatizzare cose che verranno usate una sola volta però almeno ci si diverte, piuttosto che mandare 30 volte un'email copiando il un codice che si sbaglia, cioè si, si automatizza. SQLite 3, per qualcuno familiare, eh, serve per interagire con dei database SQLite, che se non lo sapete sono dei, dei database in un singolo file, sono quelli usati da Android, sono quelli molto comodi perché potete usare, se lo conoscete, SQL, se avete lì il database senza tirare su MySQL e così via. Temp file vi gestisce automaticamente i file temporanei, quindi anche Spooled, questa è una cosa carina che ho scoperto di recente. Quindi voi potete dire: crea un file temporaneo che però fino a 10 mega sta in memoria, e poi dopo i 10 mega invece viene, viene mandato sul disco perché non voglio consumare tutta la memoria. Ve le gestisce lui, ve li chiude, c'è il Context Manager, quindi uh, con WID aprite e chiudete tutto. Un altro interessante di cui parlare, anzi ah, sì, sono anche quelli per, per fare eh, multiprocessing, quindi per fare multithreading eh, in sostanza. In python sono elementari, la libreria si chiama multiprocess se la leggete per 5 minuti sapete fare programmazione concorrente. questo qua è carino perché qualcuno aveva chiesto come fare a fare delle, dei, dei semplici tool, delle, delle utilità che però esponessero un'interfaccia riga comando quando usate i classici tool a riga comando che poi fate meno meno help e vi dice tutti i parametri che potete fare se avete mai provato a scrivere un parser di, de, delle cose che vi manda l'utente, cercare di capire che ha scritto meno C e quindi intendeva dire che il numero che c'era dopo era a livello di compressione e così via, se ci avete provato, io ci ho provato ho desistito dopo un paio d'ore e ho guardato altro. Questa qua è una libreria, c'è già in, in standard library, quindi from, arg, parse, quindi posso usare dei nomi, questa qua è la prima volta che importiamo qualcosa da, dalla standard library, posso usare dei nomi che non sono un file che c'è lì a fianco, però li, li uso come se fossero dei file che ci sono lì a fianco. Semplicemente metto il nome che è quello che mi viene detto dalla documentazione, prendo questo argument parser e vedete che in sei righe ho definito la mia interfaccia riga comando, cosa vuol dire? Gli ho detto eh, voglio il mio programma voglio creare un parser degli argomenti che vengono dati al mio programma, vi ho dato una descrizione al mio programma che mi sentivo figo a eh, dire coda video che se poi il programma non fa niente. Poi ho questo add argument e la convenzione è quella POSIX, quindi se metto un meno è qualcosa di opzionale se non metto un meno, generalmente il maiuscolo è qualcosa che va esattamente in quella posizione quindi lui si aspetta di ricevere il primo degli argomenti è input, il secondo degli argomenti è output okay? se, metto dei, se metto anche meno "-c", posso specificare posso assegnare anche questa variabile qua posso anche dare dei default perché sono parametri opzionali okay? tutto questo poi faccio parser.parseargs e lui mi ritorna una specie di namespace, una specie di dizionario e io posso accedere col punto, come abbiamo fatto prima, alle variabili che ho definito qua sopra, quindi posso fare arg args.bitrate, posso fare args.input, okay? E mi ha automaticamente lui valorizzato quelle variabili. Cioè quindi se voi lo fate automaticamente, cioè, quelle serie righe di codice, mi ha dato il parser, mi ha dato che se faccio meno o meno help sul mio programma, cioè questa cosa qua non l'ho scritta, lo, lo fa lui in automatico, mi genera tutta la documentazione che l'utente si aspetta di vedere. Okay. Se non, non definisco qualcosa mi dice manca questo argomento qua, input, che è necessario. Okay. Fa tutto lui per voi e poi voi accedete solamente alle vostre variabili. Moduli esterni, quindi come vado a scaricare qualcosa per estendere le capacità della mia standard library, se voleste, se, cioè, ovviamente ci sono dei moduli, se devo fare eh, scraping automatizzato di siti web, se devo fare tante cose, non ci sono le standard library, è gigante, ma per gli usi comuni. Quindi posso andare a installare ulteriori. ulteriori moduli tramite questo, questo tool qua che si chiama PIP. Okay. Allora, ci sono adesso un po', un po di nomi, c'è cioè di PIP, c'è PIPI, c'è Vietolanv, se qualcuno vuole usare più che è fatto da Dario da da Bertini che è il nostro ex frequentante del de LUG. Uh, allora PIP serve per installare e gestire pacchetti in Python. Se siete in un sistema che usa Python 2 e volete installarli per Python 3, si usa PIP3. viceversa se siete in un sistema in un operativo che di default usa Python 3 e volete installare per Python 2, fate PIP2. PIP usa quello che è di default nel vostro sistema. Se qualcuno avesse mai usato Easy Install, era la versione precedente di PIP, ora tutti usano PIP, serve per installare pacchetti. Okay, ma questi pacchetti però da dove, da dove li prendo? da dove, dove vedo che esistono questi pacchetti c'è questo pyb, che è Python Package Index è un repository dove ci sono tutti i pacchetti che le persone hanno prodotto nel tempo in questo momento sono 108.000 okay. quindi prima di, di cimentarvi a scrivere qualcosa, che faccia, cioè un programma, che, che fa, una libreria che faccia qualcosa ispezionate se è già presente perché è enorme se lo, lo aprite vedete che c'è questo pipe e questi sono tutti i nomi di pacchetti che io posso installare in questo momento se voglio questo OS brick questi qua sono i pacchetti aggiornati oggi cioè, ma se, se faccio refresh probabilmente quello lì non è neanche più il primo, no, è quello il primo. Eh, se voglio installarlo se voglio installarlo lo chiedo a Pimp, come vediamo adesso e poi ce l'avete nel sistema okay. quindi eh, l'altra cosa è virtualenv perché quando avete così tanti pacchetti a volte fanno un po' fanno un po' cozzi tra loro fanno un po', fanno un po' cazzotti perché magari per un certo programma vi serve la libreria versione 1.3 con la 1.4 non va l'altro invece vuole la 1.4 okay. quindi VirtualEmp è il modo per creare degli ambienti isolati eh, per i vostri programmi rispetto sì. a non c'è tutto cioè, sui repository di, di Ubuntu ci sono i pacchetti quelli più grossi e sono generalmente abbastanza indietro sì sì sì Cioè vip è lo sviluppatore carica ora il pacchetto tu ricevi l'aggiornamento ora Ora che viene messo all'interno eh, dei repository di Ubuntu, cioè, visto che vogliono essere stabili, magari passano anche due anni. Okay. Quindi se volete usare quel avete visto che la vostra libreria wow, fa anche questa cosa, la versione che avete su Ubuntu no. Però prima ovviamente provate quella, quella di Ubuntu, se proprio volete una cosa che è stata fatta ieri, allora, però non per tutti i pacchetti, cioè, per, per i più grossi c'è. Cioè. Quindi, perché usare questi virtual environments? Per isolarli, quindi potete avere diverse libri, versioni della stessa libreria nel sistema. Non vi serve, non serve essere amministratori, quindi vi serve permessi sudo. E poi, diciamo, organizzato, ogni progetto c'è cioè le sue librerie, se voglio cancellare quel progetto cancello anche tutte le librerie, basta, non, non continuo ad aggiungere nel sistema cose che non mi servono. Ok. Come si, uh, si installa pip, cosa che non dovete fare necessariamente adesso anche perché visto che tutti usate Linux è già installato, quasi no? Chi Usa OSX, uh, si è installato anche lì. Se non, proprio non dovesse esserci installato, eh, installate il pacchetto python-pip. Oppure potete usare easyinstall che era il suo predecessore, cioè il suo contendente per installare pip, cioè tipo, proprio per dire basta non voglio più usarti. Alla brutta, scaricate questo qua, cioè quindi se siete su Windows, se non vanno gli altri modi, scaricate questo file, lo eseguite con Python, si installa qui. Ok, come si installa Env? Fa così, quindi eh, che anche... Ops, passo, sbagliato. Eh, faccio sudo, perché lo voglio installare per tutto il sistema, altrimenti potete mettere ppinstall meno meno user se volete solamente per il vostro utente quindi ppinstall virtualenv okay. se lo volete solo per il vostro utente senza sudo sono i type cosa? si sì, si sì, di virtualenv eh? Sì, sì. eh, però così almeno ne ho fatto due piccioni con una fa visto che è tardi perché avete anche imparato a usare pip cioè per installare delle cose con pip pip install nome della cosa che volete installare okay. e non serviva un'altra slide ok ora che ho sto virtualenva cos'è che ci faccio di preciso perché non mi è ancora troppo chiara sta storia allora virtualenva vi metto a disposizione il comando virtualenva che vi permette di creare in una cartella il vostro ambiente virtuale. Quindi, questo secondo VM è la cartella dove creare il Virtual Environment. Dopo aver fatto questo comando, mi viene creata la cartella VM, all'interno lui salverà tutte le librerie che io installo, all'interno di quel Virtual Environment si salva se volete usare Python 2, Python 3, tutte cose varie. Se fate source, che come abbiamo visto nel corso di Bash, vi permette di eseguire una, un file Bash e importare tutti i nomi, le, le varie funzioni che ci sono al suo interno, all'interno del vostro ambiente Bash attuale, cioè all'interno del vostro terminale, quindi all'interno della cartella vmv crea la sottocartella bin e dentro c'è un file che è Activate cioè questa cosa qua è tipo a memoria tipo la bibbia negli anni 50 cioè si imparava a memoria Dato poi se avete l'autocompletamento nel terminale ve lo autocompleto altrimenti ci sono tante altre cose più tra, tra queste che, che vanno, vanno a semplificare lì in mezzo faccio tutte le istruzioni che abbiamo visto prima quindi se lì in mezzo dopo aver fatto il source e prima di aver fatto il deactivate che spegne il virtual environment faccio pip install e poi una di queste librerie qua che avevamo visto lui me la scarica e me la inserisce in quel virtual environment quella libreria esiste solamente quando il virtual environment, il virtual environment è attivo non esiste nel sistema altrimenti quindi quando attivo questa cosa potrò riutilizzare quella libreria altrimenti no quindi potete avere librerie completamente contrastanti all'interno il vostro sistema Ok, per concludere, eh, okay, so installarle, so creare il virtual environment e tutto, cosa installa? Sì. Ma guarda, mi ha che virtual environment, ci c'è l'appartella.com.it, quindi per registrare il progetto mi conviene fare commit il No, generalmente il virtual environment non si committa, perché è gigante, dentro c'è tutte le librerie, cioè tu committi piuttosto la lista dei pacchetti. Perché pip abbiamo visto come si installa un pacchetto, gli puoi anche dare un file di testo che, con, che generalmente si chiama requirements.txt, che è semplicemente una lista dei pacchetti che tu vuoi installare. Invece che fare pip install nome di un pacchetto, fai pip install meno R che sta per requirements, gli passi il nome di questo file, lui legge riga per riga e ti installa tutto. Okay, quindi quello che si fa generalmente è non, non metti su uh, in uh, il sistema di controllo di versione anche il VirtualM, perché potrebbe essere veramente gigante. Un po' come mettere le librerie cioè 10, uno non le mette, cioè anche se usi Java o usi Maven, piuttosto metti il Maven file. Però, Oh, però non metti, uh, non metti le librerie in sé perché quello non è il tuo progetto ok quindi librerie interessanti la prima che vi faccio vedere che non è che faccio qualcosa di, di particolare abbiamo visto come creare con hard parse le interfacce a linea di comando però se voi chiedete a, cioè, se dovete farlo per qualche vostro amico che non è così a ah, aprire un terminale no, questo, questa libreria vi permette di creare delle interfacce che, che, che sostanzialmente sono solamente un passare quei parametri, vi permettono di passare quei parametri alla linea di comando. Okay. È molto carina perché a parte il fatto che molto spesso se dovete, dipende a chi dovete darlo, però una cosa di questo genere viene molto più apprezzata di una cosa di questo genere. È molto carina perché se io faccio una funzione main in cui metto il mio parser, che sono esattamente le righe di codice che abbiamo visto prima, per fare l'interfaccia grafica con quella libreria là servono precisamente due righe. Okay. La prima è importo da GUI questo nome, GUI, e poi metto questa cosa che è un decoratore. No, non c'è dentro nei decoratori. Però metto decoro questa funzione metto cancelletto gui su quella funzione fine del lavoro okay. se eseguo quella cosa mi ha creato il, il cioè la mia, la mia interfaccia grafica se voi vedete qua ovviamente a video registrato non si vede eh? cosa eh? Uh, mi metti in difficoltà, non ne ho idea di come si faccio no, no. <ride> tipo alt più no, contro no, più no. no no però aspetta va bene dai facciamo la Ops, ho aperto Steam volevo aprire il terminale però iniziavano entrambi con lo stesso nome ah no perché qua ho installato Sakura come terminale qua posso zoomare tanto a video, cioè registrato non si vede però sulla fiducia allora qua eh, ho le stesse righe che avete visto dall'altra parte okay. quindi se io a dimostrazione ho installato le cose se lo faccio e metto pochi argomenti quindi devo mettere anche almeno l'input e l'output quelli che ho definito che devono esserci eh, se non lo metto mi dice too few arguments Okay. e non ho dovuto farlo io, ho fatto automaticamente la libreria se faccio meno meno help, come vi facevo vedere prima, vi mostra, mostra l'help del linguaggio eh, se io... demo fatto così mi spaventano sempre moltissimo se io importo GUI okay, devo anche creare una funzione perché i decoratori si applicano solo sulle funzioni Okay. e metto et gui qua e con un po' di fortuna ho fatto qualcosa che però non si vede Ma sì, ma anche, que anche questo sulla fiducia, no? Come prima che non si vedeva... No, ma, ma è, perché, ma è per, la per la risoluzione del clip Deve essere andato sotto e uh, io in questo momento non sto riuscendo a, a prenderlo. Però se non vi fidate dopo vi faccio vedere. Ma Quando sconlego... Sto dicendo che si aggancia automaticamente a quello che Sì, sì, si, automaticamente capisce, che... capisce automaticamente questa cosa. E vi crea l'interfaccia grafica. E, uh, fidatevi perché... Generalmente funziona. Però si. Sì, c'è un attimo l'ambiente qua incasinato. Ok, um, quindi abbiamo visto questa per altre classi che sono. Requests serve per fare eh, richieste HTML. Cioè la, la descrizione è tipo eh, HTTP request for humans perché una cosa brutta di Python è nella standard library le librerie che vi permettono di comunicare via HTTP con siti, fare richieste, get post non sono fatte benissimo. Cioè sono fatte bene, però sono verabusissime. Questo qua, se voi volete fare cioè, quella cosa qua, che è, è quella della documentazione proprio io posso fare una richiesta get, quindi prendere un sito, posso addirittura passargli l'autenticazione, quindi fa basic HTML authentication, posso chiedere lo status code 200 perché, perché mi dice che è quello corretto, posso addirittura farmi passare il JSON nella risposta e ottenerlo come dizionario. Quindi è solamente un segnatevelo e poi c'è l'imbarazzo della scelta cioè non aveva troppo senso stare a, stare a elencarvi una lista infinita di, di librerie avete eh, dalla gestione di pacchetti se volete fare uno sniffer eh, di rete avete eh, scraping di, di pagine web avete eh, criptografia cioè qualsiasi cosa cercate una cosa molto bella di, eh, di python è che generalmente anche se esistono tantissime eh, tantissime c'è tantissimi pacchetti però poi è abbastanza chiaro qual è quello da usare Cioè, nel senso che Request non è il pacchetto per fare richieste HTTP è uno dei su quei 108.000 pacchetti che abbiamo visto su Pipe, un bel mille saranno per fare richieste HTTP però nessuno usa gli altri 999 perché sono cose troppo, troppo particolari okay. Magari non proprio in questa proporzione perché sennò sembra che tipo, ci sono solamente 100 cioè, librerie disponibili su Pipe. Però, eh, una volta che uno cerca come si fa a fare quella cosa, è istantaneamente chiaro. I cioè, certo. primi risultati di Stack overflow ti dicono cioè, qual è la cosa da usare come si fa. Per, per, mandare la mail, eh, che vi dicevo, per mandare la mail che vi dicevo, non è che sono stato è diventare armato, lo sapevo già come si faceva, banalmente ho cercato, è uscita la libreria di utilizzare. Quindi ci sono moltissimi, se avete delle richieste specifiche, passate dopo, chiedetele adesso, e a, cioè, un po' di pacchetti ne ho fatti girare, quindi se avete delle richieste specifiche magari riesco a darvi una qualche indicazione, non so niente di Bender, non sognate niente, <ride> so niente di grafica, però sulle altre cose magari per fare analisi di dati, una che si usa generalmente è Pandas, cioè, segnatevi le, se, se vi servono. Eh, per fare machine learning si usa Scikit-learn, oppure si usa TensorFlow. Cioè, ci sono veramente una, una marea di pacchetti e visti gli interessi troppo variegati. Eh. Eh, forse è meglio lasciare col, col cane che viene sommerso da, dalle palline. È abbastanza esplicativo. Se non avete altre domande, niente, vi lascio il, qualche, qualche link. Molto molto bello è l'ultimo, è un corso, quindi cioè, non è una cosa che si fa alla leggera, servono con il tempo un po', un po lungo però è fatto da Peter Norvig che è una persona che stimo moltissimo è il, il direttore del, della ricerca di Google eh, e quello cioè, vi, vi dice tante cose di quelle che vi ho detto io ma vi dà qualcosa in più per programmare in Python okay. quindi se volete fare uno dei vari corsi online in Python probabilmente adesso vi ho già dato le basi per poter partire anche da un corso avanzato cioè inter intermedio avanzato, cioè magari non serve qualcuno che vi spiega di nuovo le liste e così via. Quindi se dovete sceglierne uno da fare, quello. E basta, se ci sono domande o altro, so qua, altrimenti grazie di aver partecipato e speriamo di vedervi anche a quello di Gita e anche in giro o a lungo, come sa qua tutti i mercoledì, che di solito quelli che si. Qua c'è tanta gente però poi il mercoledì a, alle riunioni mh, un po' di meno siamo qua se, se volete passare ma anche solamente per discutere di, di qualsiasi cosa cosa state facendo, qualche script che state facendo, volete farlo vedere agli altri, volete parlare di Linux, cioè ci, ci etichettiamo come, come BGLU, quindi Linux è open source e quindi quali sono le tematiche principali, ma non pensate che parliamo solo di quello tutto il tempo, diciamo ah, tu che distribuzione Linux usi e poi dopo rispondiamo solo a queste domande, quindi uh, se volete passare, siamo qua. Altrimenti, grazie a tutti e alla prossima.